testimonianza Rossella Chiarella del progetto Angry For Rights. Allora, eh, il nostro tentativo è stato un tentativo, diciamo, su una piccolissima area, poi vedrete le dimensioni. Uh, ma molto ambizioso nell'idea, nell perché appunto uh, se guardate il sottotitolo di, uh, verso la costituzione di un Martesana Food Council, uh, l'idea è quella di generare uh, politiche del cibo uh, integrate, cioè una cosa che stamattina si è uh, detto, e partecipative. Um, eh, L'area eh, in cui abbiamo realizzato questo progetto è un'area della città metropolitana di Milano eh, che si chiama Martesana e ehm, praticamente copre circa il 13% della superficie dell'intera città metropolitana ma ha una densità abitativa molto più bassa perché ha conservato ancora gran parte del suo territorio come agricolo, cioè il 50% nelle zone metropolitane è, è tanto. Questo è Cernusco sul Naviglio, il comune promotore di questa iniziativa ha desiderato fortemente questo progetto sul suo territorio. Eh, quello che vedete, quel canale che vedete, è la Martesana, un, un canale artificiale che fa parte della rete mh, dei navigli eh, progettati da Leonardo da Vinci per irrigare la pianura milanese. Eh, il Cernusco sul Navio è un esempio tipico, di quello che si definisce Interland, cioè quando la città si espande e disordinatamente si infiltra in una campagna, ma senza integrarsi in questa campagna. Infatti vedete la skyline della città di Milano e ehm, questa, questa penetrazione della città nella campagna avviene soprattutto a, a spese della, del, del territorio agricolo che infatti negli ultimi vent'anni è stato pesantemente ehm, diciamo compromesso sia dall'uso uh, residenziale del suolo, cioè, ma anche, da, soprattutto da quello infrastrutturale. Ed Expo ci ha dato una gran mano in questo, <ride> perché come vedete la, re, la realizzazione della tangenziale Est Milano, che è eh, realizzata in proprio con Expo, eh, ha sottratto ben 345 ettari di terra agricola della provincia di Milano. E, in pratica, che tipo di agricoltura c'è in Martesana? C'è un'agricoltura eh, eh, molto integrata nel sistema agroindustriale, perché sono grandi pianure fertili e eh, eh, irrigue, quindi praticamente c'è tanta zootecnia, pochissima multifunzionalità. La, mh, do tante informazioni di contesto perché secondo me è importante per capire la, um, eh, la multifunzionalità che invece è quella uh, capacità dell'agricoltura di produrre dei beni altri insieme ai prodotti agricoli che sono i beni um, diciamo uh, quelli comuni, il paesaggio i servizi idrogeologici i beni relazionali Questa mh, però mh, diciamo, non a caso eh, proprio nella provincia di Cernusco, queste, immagini che vedete, eh, queste tre immagini che vedete qui in basso, sono eh, eh, proprio eh, di Cernusco, dove esistono eh, due delle più grandi realtà eh, multifunzionali dell'intera Lombardia, non solo della Martesana. E non solo, la eh, Martesana è un territorio estremamente partecipa, eh, partecipante, cioè ha eh, partecipato, è l'unica che ha completato il piano d'ario della de, de, de città metropolitana. Eh, e, eh, do, e la società civile ha dato un contributo notevole, immaginando per quest'area uno sviluppo sostenibile centrato sull'agricoltura, sulla fruibilità turistica, la ciclabilità eh, e quindi diciamo, il terreno era fertile. C'è anche un sistema agroalimentare alternativo in Martesana, costituito da, eh, 16, cioè da 15 gas su 16 comuni dei 28, quelli più urbani, che però, come potete vedere dalle cifre, non, è, non spostano eh, molto in termini di economia reale, perché si parla veramente di spese eh, annue eh, di dimensioni minime, eh, tipo un massimo di 1200 euro l'anno spese in prodotti freschi, cibo, eh, dai gas più virtuosi, dai gruppi di acquisto solidale più virtuosi. Tutto questo sistema si è incrociato nel 2014 con eh, il progetto Angry for Rights, che è un progetto che, eh, internazionale, eh, finanziato dalla comunità europea, che cerca di eh, sollecitare dal basso eh, delle, mh, una guida eh, verso un'evoluzione dei sistemi alimentari eh, più sostenibile. E proprio, infatti il motto è Food Up, cioè proprio dalla, mh, per far venire su dalla, dalla base, dalle radici, eh, la spinta del cambiamento. Eh, come l'abbiamo interpretato a questa sollecitazione sul nostro territorio? Abbiamo tentato una via un po' ludica, eh, un po' conviviale, anche con l'aiuto di designer locali, eh, e abbiamo organizzato delle cene con giochi di società eh, per i diversi gruppi eh, di, ehm, di soggetti locali. Abbiamo pensato a eh, coinvolgere gli agricoltori, che ci sembravano fondamentali, eh, i politici locali, eh, la società civile in termini di associazioni di cooperazione ambientaliste eh, del territorio e eh, il mondo dell'economia solidale, visto che la missione del progetto era proprio quella di raccogliere stimoli dai sistemi alternativi del cibo locale. Eh, la risposta è stata buona, 30 soggetti collettivi hanno partecipato al nostro primo AperiFood eh, e hanno, appunto, ehm, le abbiamo divisi per tavoli omogenei, cioè dove gli attori appartenevano a un'unica categoria, e ehm, è stato un nostro modo con un escamotage di una mappa che andava costruita eh, con eh, dei, delle regole particolari, proprio come un gioco da tavola, eh, a eh, estrarre delle informazioni sui loro bisogni e sulle loro aspettative eh, rispetto alla nutrizione del proprio territorio. Questa, le risposte che abbiamo ricevuto fondamentalmente sono state unanime da tutti i tavoli eh, e quelle, eh, fortissima era l'istanza di eh, valorizzare il suolo eh, diciamo, della martesana eh, per un uso agricolo, eh, che fosse remunerativo, eh, che fosse sano, che, fosse, ehm, diciamo, eh, che garantisse accessibilità. Di questa, de, del cibo alla più ampia fascia di, della popolazione e che, eh, che garantisse i diritti di tutti gli attori della filiera. Queste sono state le istanze che abbiamo raccolto e eh, praticamente ehm, che cosa ne abbiamo fatto? Abbiamo, eh, le abbiamo organizzate in una restituzione eh, completa, eh, anche di una valutazione eh, quantitativa eh, dei, degli aspetti del territorio, abbiamo raccolto dati e abbiamo restituito eh, prima, questo primo incontro a tutti questi soggetti. È successa una cosa interessante, che ehm, abbiamo dato diffusione pubblica tramite social networks a questo documento e eh, eh, quando abbiamo invitato di nuovo eh, i soggetti del primo incontro... Eh, Abbiamo ricevuto richieste da parte del territorio di essere invitati, quindi eh, gli invitati eh, del secondo incontro sono stati praticamente il, il, il doppio e questa volta li abbiamo invece mescolati in tre tavoli tematici, uno sulla produzione, uno sulla trasformazione, uno sulla produzione e trasformazione, distribuzione e consumo e spreco. Uh, L'ultimo passaggio è stato invece un, un evento pubblico di restituzione alla cittadinanza, sempre molto conviviale, quindi con uh, un aperitivo, un mercatino contadino e una mostra che raccontava il tutto. Da, uh, queste istanze che abbiamo raccolto eh, abbiamo eh, avviato eh, una, una progettazione condivisa tra le mh, associazioni eh, diciamo eh, manitese Acra che facevano parte di eh, Angry for Rights e eh, abbiamo presentato un progetto a Fondazione Cariplo che investiva proprio sui eh, eh, punti cardine che erano venuti fuori da questi incontri. Quindi per la produzione abbiamo immaginato eh, di eh, far sì che i comuni interessati che hanno partecipato al bando eh, destinassero le proprie terre pubbliche a, a agricoltura eh, sul modello di Arvaia, che è stata citata nel tour eh, diciamo di quindi un cooperativa civica di produzione, e, mh, per la distribuzione abbiamo immaginato un una riaggregazione, una riqualificazione dell'offerta sostenibile locale e eh, invece delle azioni cul di cul culturali eh, in collaborazione con le scuole. E praticamente abbiamo la nostra ricetta, eh, cioè, sicuramente non esiste una ricetta generale per fare un percorso del genere bisogna, gli ingredienti devono essere strettamente locali e bisogna lavorare secondo noi sull'esistente, cioè sulle reti che esistono in collaborazione assolutamente con amministratori locali eh, e produttori e vi ringrazio a nome anche di tutto il gruppo di lavoro che, che rappresento grazie mille Rossella.